Ciao, sono Alessandro, ho 29 anni e sono laureato in archeologia, ho preso la laurea all'Università di Pisa e adesso sono insegnante qua alla Big Picture Learning e insegno Storia dell'Arte. Essere un insegnante Big Picture secondo me eh, significa mettersi continuamente in discussione e mettersi continuamente in rapporto con gli allievi. Um, per, fare un esempio, per, per spiegarlo bene mi è venuto in mente questo esempio, normalmente si pensa all'insegnante come al nocchiero che guida la nave della classe verso una direzione, secondo me invece l'insegnante big picture è più un allenatore che deve allenare la classe, che è la squadra, sapendo tirar fuori il meglio da ogni ragazzo e sapendo incoraggiarli quando loro tentennano o entusi renderli entusiasti nelle vittorie. In realtà sono, mi ritrovo qua a disegnare per un colpo di fortuna. Eh, parlando con un amico mentre cercavo un lavoro mi ha detto sai in realtà conosco una scuola e sto che stanno cercando proprio un insegnante di storia dell'arte. Eh, hanno un metodo un po' particolare però prova a vedere magari se ti ispira. E allora ho cominciato a guardare un po' cos'era questa Big Picture Learning che sinceramente non conoscevo e ho fatto poi il colloquio conoscitivo e ho visto una realtà in cui eh, i ragazzi erano al primo posto in cui completamente diversa dalla scuola normale che permetteva anche all'insegnante di provare nuove metodologie metodologie eh, e di mettersi in gioco mettersi davvero in gioco e quindi eccomi qua beh dunque in realtà il momento il mio metodo di insegnamento è ancora in corso di sviluppo eh, nel senso che mh, sono ancora abbastanza temo di essere ancora abbastanza legato alla, alla lezione frontale e devo dire che la mia materia ho trovato che non mi aiuti a sviluppare nuovi metodi ma ci sto lavorando e, e voglio migliorare ed è anche forse questa una delle caratteristiche della big picture il fatto che eh, devi sempre cercare di dare il meglio e non è sempre facile non è mai facile forse, ma è proprio questo che ti stimola a cercare e a continuare a lavorarci. Il mio consiglio è siate curiosi, fate domande e fatevi domande, perché non c'è niente di più bello che scoprire come funziona il mondo, com'è la storia e come funzioniamo noi. E l'unico modo è interessarsi e incuriosirsi.